Allora, questa sera vi ho dato un po' di preavviso, sono abbastanza sulle forze per cui, per cui farò quello che potrò. Ma intanto voglio parlarvi del tema del giorno, cioè del tema di domani. E il tema di domani si articola eh, intorno a un documento dal nome Arcano, che adesso vi descrivo allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Dato in Bruxelles l'8 luglio 2021, originato dal segretariato generale del Consiglio e inviato alle delegazioni dei partiti fascicolo interistituzionale 2021 barra 0168 più una serie di altri protocolli con i quali non vi annoio. Che cosa è questo eh, allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. È Il PNRR, diciamo, il, il, il, il vero PNRR, contiene, è quello che contiene tutti gli effettivi contenuti in cui il piano nazionale di ripresa e resilienza si articola. Non sto qui a dirvi quello che eh, abbiamo sempre detto sul piano nazionale di ripresa e resilienza avremmo eh, preferito che lo shock causato dalla pandemia fosse gestito in un altro modo si è scelta questa strada che non è una strada nuova ma una strada vecchia come vi ho spiegato tante volte perché non è nient'altro che la ripresa in condizioni di emergenza del BIC che è il budget instrument For Convergence and Competitiveness, ehm, che era una cosa di cui si parlava dal 2012, che per tanti motivi, a mio avviso giustificati, ehm, i paesi europei avevano sempre mh, rifiutato, era una proposta, e che poi alla fine, insomma, in condizioni di emergenza, la Germania è riuscita a far passare cambiando nome. nome. Vecchio vino... <coughs> In bottiglie nuove. Fatto sta però che adesso il BIC, cioè il PNRR, è qui. E visto che è qui, cioè visto che eh, questi soldi dovremmo restituirli, in ogni caso, in ogni caso, stiamo contribuendo attraverso il nostro contributo al bilancio comunitario. Quando voi. Quando voi comprate un filone di pane, una parte di quello che spendete va a finire nel PNRR. Perché? Perché il bilancio comunitario è finanziato anche attraverso l'IVA, sul pane si paga l'IVA. Due anni dopo la nostra proposta, adesso qualcuno sta cercando di dire che è arrivato lui con l'idea di non farla pagare, non entro in questo, ma ci siamo capiti. Cioè insomma in questo, aspettate che mi dimentico come si chiama perché il nome è piuttosto complicato, allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021, in questo documento ci sono queste tabelle qua che vedete. Vedete? Ecco. Cioè il cronoprogramma del PNRR. Che cosa va fatto, entro, quando, per avere quali soldi e con quale scopo. Va bene? Eh, è, è interessante andarlo a, a consultare naturalmente. In questo momento nella mia eh, commissione sono incardinati due provvedimenti. Uno è la legge delega fiscale, quindi per la riforma fiscale e un altro in commissioni riunite seconda e sesta è il provvedimento di riforma della giustizia tributaria. La delega fiscale è quel fraticoso compromesso raggiunto da una maggioranza che non c'è più e che è sempre stata più o meno allo sbando perché tenuta insieme dal collante dell'emergenza su una delega, la delega con la quale appunto una maggioranza che non c'è più dovrebbe dire a un governo che non c'è ancora come fare la riforma del fisco. Si capisce da sé che è una cosa che non funziona, ma andando a cercare all'interno del allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021, si capisce che il fatto che questa roba non funzioni, cioè che la delega fiscale non funzioni dal punto di vista politico e dal punto di vista procedurale, è irrilevante perché in questo documento, che è il PNRR, di delega fiscale, di riforma fiscale, non se ne parla. Se voi fate una ricerca su questo documento, che è un documento corposo di svariate centinaia di pagine, e cercate la parola fiscale, trovate solo dei provvedimenti di riforma dell'amministrazione fiscale. Che cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che vi dicono che dovrà essere aumentato il numero di lettere di compliance inviate ai contribuenti che dovrà raggiungere, non so, 20.000, 50.000, 60.000, 100 milioni, d'accordo, con un target quantitativo. Vuol dire riformare alcuni processi organizzativi interni, ma non si parla di quale è il livello dell'imposta, non si parla di quale è il livello all'interno del quale il, il, il tetto di reddito della mini flat tax, non si parla di queste cose qui. Queste sono le cose che sono... non si parla di quanto tassare in più o in meno i cespiti patrimoniali, non si parla di tutto questo. Nel PNRR non se ne parla. Si dice solo, a un certo punto, che... Eh, quando a partire dal 2023 inizierà la spending review, parte delle risorse di questa spending review potranno essere utilizzate per una riforma del sistema fiscale. Sì, perché il PNRR dice che si dovrà fare una spending review, cioè dice che si dovrà fare austerità. Non lo sapevate? Sapevatelo. Non sapevate che esiste la allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia datato Bruxelles 8 luglio 2021? Eh, mi dispiace, questo documento regge le vite vostre e dei vostri figli, ma se lo ignorate siete in buona compagnia, perché potrei dimostrarvi che almeno un ministro e anche alcuni funzionari lo ignorano esattamente come voi, solo che voi se lo ignorate da cittadini in fondo siete giustificati perché se non aveste un rappresentante come sono io che vi spiega che questo documento esiste e vi dice che cosa c'è scritto, nessuno ve lo ha mai sottoposto, no? la democrazia rappresentativa è anche questo, quando funziona significa che mandi uno lì che ti spiega come funzionano le cose. È un pochino più complicato eh, quando a non capire che cosa c'è in questo documento, cioè nel PNRR, è un ministro o un funzionario, perché poi si generano fastidiosi equivoci. Che cosa c'è nel eh, PNRR? Nel PNRR c'è la riforma della giustizia di tributaria. Infatti voi se andate, poi magari ve lo metto nel blog e credo di avervelo comunque messo nel mio canale Telegram, perché vi ricordo che ho un canale Telegram che si chiama come me, perché non ho molta fantasia, quindi non l'ho chiamato Napalm 57, ma Alberto Bagnai. Se voi andate a pagina 47 dell'allegato, riveduto, della decisione, di dell esecuzione, insomma, del PNRR, quello vero, del cronoprogramma del PNRR, trovate a pagina 47, nella terza riga di questa, nella seconda riga verde, nella terza riga di questa simpatica griglia, una cosa che si chiama, ha il numero sequenziale M1C135 che vuol dire prima componente della missione 1, 35esimo elemento. Riforma 1.7, due punti, riforma delle commissioni tributarie. Che cos'è? È un traguardo o un obiettivo? È un traguardo, cioè è una milestone, cioè è una. Eh, punto diciamo, è, è, un, è, un è, è un traguardo qualitativo, gli obiettivi sono eh, quantitativi, mentre i traguardi sono qualitativi. In che cosa consiste? Nella riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. È una disposizione nella normativa che indica l'entrata le in vigore del quadro giuridico riveduto. Quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere? La riforma di questo quadro giuridico delle commissioni tributarie deve avere l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione. Riforma della giustizia tributaria. Io non so se voi avete avuto a che fare con il fisco, se avete avuto un incidente con qualche cartella eccetera eccetera però se avete impugnato dei provvedimenti dell'amministrazione tributaria se ritenevate di non dover pagare delle tasse siete andati prima in Commissione Provinciale di primo grado, poi eventualmente in Commissione Regionale che è il secondo grado di giudizio e poi c'è un terzo grado che è in Cassazione, c'è una sezione della Cassazione che si occupa, che si occupa di, di giudicare la legittimità. Alla fine col fisco paghi sempre anche se hai ragione. Beh, uno dei motivi per i quali questa cosa si può pensare che possa succedere, è ad esempio che le commissioni tributarie sono, dipendono strutturalmente dal Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento delle Finanze parte in causa perché è quello che intasca se il contribuente perde, quindi abbiamo questa simpatica figura di giudice che, è, che non è terzo perché dipende da un'amministrazione che parte in causa e questo è appunto uno dei problemi che eh, le proposte di eh, riforma della giustizia tributaria depositate in Parlamento e incardinate nelle commissioni di riunite seconda e sesta vogliono risolvere, tutte vogliono risolverle tranne una, l'unica di cui si sta discutendo, quella presentata dal governo che ha in qualche modo soppiantato cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare e uno di iniziativa del CNEL e si è sostituito con un atto di simpatica arroganza che è stata un po' la cifra dello scorso governo e che spiega anche un pochino perché è finito come è finito, eh, soppiantate da questo disegno di legge di iniziativa governativa, per il quale invece va benissimo che il giudice tributario sia parte in causa. Ma insomma, stiamo parlando della riforma della giustizia tributaria. Ce la chiede l'Europa? Sì. e In questo caso sì, perché in questo documento, è a pagina 47, dell'allegato riveduto, della decisione di esecuzione del Consiglio relativa, insomma del cronoprogramma del PNRR e c'è anche scritto che questo obiettivo deve essere raggiunto entro il quarto trimestre del 2022. Se non raggiungiamo questo obiettivo entro il quarto trimestre del 2022, quando saremo al governo noi, tanto per capirci, l'Europa sarà intitolata a non darci la rata dei fondi che poi sono soldi, soldi, nostri, come sapete che ci vengono ridati indietro, arricchiti dalle indicazioni su come noi dobbiamo spendere a casa nostri i soldi nostri, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che visto che siamo entrati in questo meccanismo assurdo, dobbiamo uscirne vivi e sicuramente se noi ostacoliamo la riforma delle commissioni tributarie, e quindi se noi ostacoliamo il disegno di legge, che ormai è diventato governativo per un atto di arroganza pagato a caro prezzo, per cui va bene così, del governo, ma che c'era anche diciamo, di origine parlamentare. Se noi ostacoliamo questo disegno di legge, se noi ostacoliamo la riforma della giustizia tributaria, se noi non la portiamo a casa, d'accordo, adesso, se noi non la portiamo a casa adesso, domani, in autunno, quando saremo al governo noi, la prima cosa che farà l'Europa sarà chiudere i rubinetti. Dicendo, siete fascisti, mentre io invece sono democratica. Eh, non avete rispettato eh, i patti e quindi io ho almeno due motivi, un terzo se non ce l'ho me lo invento, per chiudere i rubinetti. Per carità di Dio, io dal loro punto di vista li capisco. Quello che capisco un po' di meno è che in un contesto di questo tipo noi si debba perdere tempo in commissione dietro a cose che con il PNRR non c'entrano assolutamente nulla. Una cosa che con il PNRR non c'entra assolutamente nulla, cioè, ma danno indicazione precisa di come deve essere fatta la riforma o basta fare una riforma? Certo, eh, chiaro che non la danno, cioè non è che ti dicono il testo della riforma che devi approvare è questo, ancora non ci siamo arrivati, magari ci arriveremo. Ti dicono devi fare una riforma perché devi risolvere un problema, il problema esiste ed è quello dell'accumulo del contenzioso nel terzo grado della giustizia tributaria. Ma la giustizia tributaria di problemi ne ha tanti che non sono l'inefficienza delle commissioni tributarie di primo e di secondo livello perché in realtà nel primo e nel secondo livello le cause vengono gestite con una certa eh, scioltezza un un, a differenza di una causa civile un ricorso tributario in, in tre anni è risolto d'accordo non parliamo dei 6 7 anni che ci vogliono per risolvere una causa civile ci vogliono però delle misure, delle misure per esempio deflattive del contenzioso, delle misure che disincentivino l'andare in Cassazione e la dire il giudice di legittimità e ci sono degli espedienti tecnici per ottenere questo, ci sono nei disegni di legge che abbiamo proposto, ci sono anche nel disegno di legge di iniziativa governativa a volere essere molto indulgenti qualcosa in quella direzione si trova. Quindi non è che ti dicono tu devi fare esattamente così, ti dicono tu devi fare questo, come? Beh, grazie a Dio ancora la materia fiscale è competenza degli stati per cui ancora ce la fanno decidere a noi. Però in questo punto, punto su cui vorrei attirare la vostra attenzione, perché è importante che lo sappiate per capire tutta una serie di cose ovviamente inesatte che verranno dette da parte di chi non sa come è fatto il PNRR, a partire da certi ministri, segnatamente quelli che dovrebbero gestire il dibattito parlamentare. Quello che dovete sapere è che la riforma della giustizia tributaria è la componente M1C3-35 del PNRR. La legge delega fiscale nel PNRR non c'è, non c'è, non esiste da nessuna parte. Qualche cosa che dica che si deve riformare il sistema del fisco, quindi il numero e la, il numero e la, e la dimensione delle aliquote, ehm, gli imponibili, le deduzioni, le detrazioni, il duale, il non duale, tutte queste cose di cui abbiamo parlato per tanto tempo e che lo si debba fare entro un certo tempo perché se no non viene erogata la rata del PNRR. Per la delega fiscale non esiste nulla di tutto questo. Dove? Non esiste nulla di tutto questo nel documento che fa fede per il PNRR che è l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa della residenza dell'Italia datato Bruxelles 8 luglio 2021. Bene, penso di aver ripetuto abbastanza e credo che lo sappiate. Ora quello che noi faremo perché siamo persone responsabili, documentate ed europee, cioè persone che pensano all'interesse del Paese, persone che leggono le carte e persone che leggono le carte anche quando non sono d'accordo con esse, quello che noi faremo in Commissione è assicurare che in primo luogo venga messo in sicurezza questo traguardo del PNRR, cioè che si raggiunga un accordo e che si proceda all'approvazione nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento della riforma, della giustizia tributaria. Prima si fa questo e poi si fanno le altre cose. Ce lo chiede l'Europa e ce lo chiede anche il Presidente del Senato. Perché? Perché oggi il Presidente del Senato ha fatto un discorso Molto chiaro. Le camere sono sciolte. Va bene? In un paese normale, quando le camere sono sciolte, che cosa succede? Una cosa molto semplice, che i parlamentari tornano nei loro collegi e si attrezzano per la campagna elettorale, ipotizzando di essere candidati, poi tanto prima o poi sapremo chi sarà candidato, chi no, chi dove, chi quando e chi perché. La Costituzione dice che quando le Camere sono sciolte, se viene emanato un decreto, le Camere vengono riconvocate entro cinque giorni perché gli sia comunicato il decreto e possano procedere alla conversione, il che significa che la Costituzione prevede che quando le Camere sono sciolte non lavorino banalmente. Però vedete, essere inseriti all'interno di questo simpatico meccanismo legislativo sovranazionale che la Costituzione non prevede sostanzialmente, e che forse la Costituzione, come dire, chissà se approverebbe nella sua razio, ma insomma questo è un discorso di cui si è occupato a lungo, non so, Luciano Barra Caracciolo, si sono occupati anche altri autori che conoscete, che non nominiamo per non mettere in imbarazzo Alessandro Somba, insomma tanti autori se ne sono occupati. Ehm, uno degli svantaggi è che noi siamo qui, eh, abbiamo avuto dalla eh, Presidente del Senato l'indicazione che noi dobbiamo portare avanti. Le conversioni di decreti, quelle le dobbiamo portare avanti gli atti riferiti all'attuazione di normative europee e in particolare del PNRR e eh sì, il pilota automatico praticamente, esatto Quindi, conversione di decreti, attuazione del PNRR e disegni di legge su cui vi sia un ampio consenso Allora, scusatemi su quest'ultima frase stendo un velo pietoso perché la maggioranza si è sciolta, l'ampio consenso, se ci fosse, la maggioranza non... ci sarebbe ancora, la maggioranza non c'è più, quindi l'ampio consenso sinceramente mi fa un po' sorridere, ma sarà che io non sono del mestiere, o sarà che, insomma, sono eh, ferocemente aristotelico, insomma, per me il terzium non datur, cioè il governo eh, o ha o non ha una maggioranza, no, non può essere... Il governo di Schrödinger, diciamo, che la maggioranza ce l'ha e non ce l'ha al tempo stesso, insomma, il governo non può essere, non può essere quantistico, ecco. al limite può essere atlantico europeista, ma quantistico no, ecco, fra tante assurdità quest'ultima ce la risparmiamo. Ragioniamo allora sugli atti per l'attuazione del PNRR, che, gover che, che le Camere debbano portare a conversione i decreti, laddove appunto il governo, per eh, ravvisando condizioni di necessità e di urgenza gli emani, è già abbastanza previsto dalla Costituzione, è giusto ricordarlo, ma la novità è che qui ci si chiede di non essere sciolti, essendo sciolti, a beneficio dell'attuazione del PNRR. Benissimo, ma allora diamo la precedenza a ciò che rientra nel perimetro di questa attuazione. Nel perimetro di questa attuazione ci rientra la giustizia tributaria, la riforma della giustizia tributaria che poi nell'indicazione europea è la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado cioè delle commissioni provinciali e regionali nel disegno di legge e in iniziativa governativa ovviamente c'è molto di più perché voi sapete che non appena si può dire che qualcosa ce la chiede l'Europa le cosche locali si attivano per regolare i conti fra loro e quindi là dentro c'è una serie di cose con le quali peraltro noi siamo anche d'accordo con molte di esse. Anzi, devo dire che nel disegno di iniziativa governativa, ciò che rende particolarmente arrogante, diciamo così, il gesto di sovrascrivere con un disegno di iniziativa governativa cinque disegni di iniziativa parlamentare, è che poi in fondo eh, questo disegno di iniziativa governativa... tutto sommato riprende i contenuti su cui i gruppi parlamentari una sintesi l'avevano trovata. Quindi è un gesto di imperio assolutamente inutile, ma insomma, ripeto, questa era la cifra stilistica e quando noi pensiamo indietro a, che vi posso dire, a Mario Monti, no? a noi piace ricordarlo così, con l'Oden, quando penseremo ad un altro governo, noi penseremo a noi piace ricordarlo così, con l'arroganza, ognuno si veste di quello che ha, c'hai l'Oden, ti vesti con l'Oden, c'hai l'arroganza, ti vesti con l'arroganza, noi abbiamo il pragmatismo, ci vestiamo col pragmatismo. Questa è la farina che abbiamo e con questa farina, che è il PNRR, questo pane possiamo fare, però vogliamo infornarlo e quindi prima si fa la riforma della giustizia tributaria, poi si parla del resto. Possiamo parlare di calcio, possiamo parlare di donne, no, perché altrimenti magari escludiamo le donne e del resto neanche di uomini, perché altrimenti escludiamo gli uomini, noi siamo inclusivi. Possiamo parlare di letteratura francese, no, perché altrimenti escludiamo un certo gruppo parlamentare eh, e suscitiamo viceversa un interesse morboso in un altro gruppo parlamentare. Possiamo parlare di delega fiscale, sì, ma purtroppo il tempo è finito, ne parleremo, le faremo sapere chi amiamo noi. <sighs> E in tutto questo mi arriva anche la lettera. Senatore, deve partecipare alla stanza tale perché deve convincere quelli che non vogliono votare. Ma quelli che non vogliono votare sono del PD. E non perché sono del PD, ma perché non vogliono votare. Per me possono pure morire. Quando l'Europa busserà alla, alla porta della loro casa e gli dirà pagami l'IMU, non avrò più lacrime da versare, le avrete voi se vorrete io no cioè noi stiamo qui lavorando d'accordo? con il caldo con l'aria condizionata a 26 gradi perché se no sapete che <coughs> si generano sconquassi geopolitici eh, leggendoci le carte e adesso apro e chiudo una parentesi questa era la premessa vado dove volevo andare due cose vi devo dire eh, l'odierno dibattito in commissione finanze e visto che me l'avete chiesto, le date. L'oderno del, delle mie presenze in Abruzzo, perché ce ne sono tante e qualcuna ve la voglio dire. L'oderno è dibattito in Commissione Finanze. Allora, In Commissione Finanze abbiamo un ufficio di presidenza delle Commissioni Riunite Giustizia e Finanze. Commissione Riunite Giustizia e Finanze perché si parlava di giustizia tributaria. Eh, io esordisco dicendo appunto questo cioè quello che ho, vi ho spiegato diffusamente cioè stiamo attenti perché la riforma della giustizia tributaria è prevista dal PNRR come traguardo da soddisfare affinché venga pagata la rata del quarto trimestre 2022 sotto testo non lasciateci con questa, diciamo, uh, incombenza. Abbiamo lavorato, chiudiamola e poi ce ne andiamo in campagna elettorale. Prima cosa che mi ha colpito, nessuno sapeva dell'esistenza di questo documento, che eppure non è un documento misterioso. Non solo, ma mi dicono che nell'ufficio di presidenza precedente, cui io non avevo partecipato per un disguido col mio capogruppo di commissione, c'era stato un gustoso siparietto in cui un ministro aveva chiamato al telefono un altro ministro perché il primo ministro sosteneva che la giustizia tributaria non fosse nel PNRR e il secondo ministro in viva voce di fronte alla commissione eh, gli ha confermato che invece la giustizia tributaria è nel PNRR. Piccolo dettaglio, il ministro che non sapeva che la riforma della giustizia tributaria è nel PNRR usciva da un capigruppo dove aveva appena detto il contrario, cioè che essa non c'era e che invece c'era la delega fiscale. Ci siamo? Il governo non solo più arrogante, ma anche più pazzo del mondo, come l'aereo più pazzo del mondo. Dico, ma le carte, ma leggetevele, ma se me le leggo io, che ho tante cose da fare. Ma voi che avete, e sono solo, ma voi che avete suoli di funzionari, che avete uffici, che avete mm, il dovere di sapere che cosa avete a dire in Parlamento, ma come potete scivolare su una cosa simile? Ma sono delle riforme importanti. La giustizia tributaria incide sulla carne viva di decine, di migliaia di persone la riforma fiscale incide su tutti i contribuenti, tutti, mentre la giustizia tributaria, grazie a Dio, solo su un sottoinsieme. Quelli che hanno qualche problema, per colpa loro, per, per, per, per caso, per, per, per errore, non importa, ma quelli che hanno qualche problema con il fisco sono comunque un sottoinsieme di tutti quelli che pagano le tasse. Sì, sono superficiali. O sono superficiali o hanno degli obiettivi in mente e, diciamo così, sapendo dove vogliono arrivare, saltano alcuni passaggi, perché questo è quello che possiamo anche pensare, no? Mi sembra abbastanza chiaro. Da quanti anni leggiamo sui giornali, sulla stampa internazionale? Vi ricordate l'articolo, il post che avevo fatto nel blog su, su eh, Monti e Pichetti, che tutti e due, uno da destra, un altro da sinistra, criticavano il fatto che gli italiani sono proprietari di case? Credo che si chiami la strana coppia, se voi cercate Guffinomics, la strana coppia, trovate questo blog. Allora, il mio primo intervento è stato questo. Simpatica conseguenza di questo intervento, alla fine mi si avvicina un funzionario, mi fa senatore, ma può darmi quel documento? E eh beh, cazzo sì te lo posso dare, cioè sul sito della commissione, non è che me lo sono inventato, se me lo sono trovato nel mio computer da qualche parte qualcuno ce l'ha messo, certo non mi metto io a scrivere 378 pagine di tabelle per creare un pdf falso, è molto con lo spirito di leale collaborazione che, che, che sempre mi anima e di pragmatismo costruttivo, ho mandato per whatsapp il documento e la pagina relativa che vi ricordo è la pagina 47 al funzionario dopodiché si apre un'ampia discussione sul fatto che effettivamente bisogna farlo, non bisogna farlo la maggioranza c'è, la maggioranza non c'è ma che cosa succede? ma se noi lo approviamo e poi la Camera non lo approva allora noi abbiamo lavorato troppo poco abbiamo lavorato in vano bisogna coinvolgere, tenere allineati i gruppi parlamentari io che sono il responsabile economia della Lega il mio gruppo Camera che prevede persone che queste tematiche peraltro le conoscono meglio di me, come Bitoncio e Gusmeroli, ovviamente lo tengo costantemente informato, no? Penso che facciano così anche gli altri partiti. Ma poi c'è una figura istituzionale che è il ministro per i rapporti con il Parlamento che deve fare dal raccordo fra Camera e Senato per qualsiasi provvedimento, tanto più per un provvedimento che deve essere approvato in fretta perché altrimenti non arrivano i soldi del PNRR, non so se mi spiego. Quindi come dire, sto mestiere qualcuno deve fare, o se vogliamo per altri versi, se sto governo è caduto un motivo c'è, ma non entro in dettagli ulteriori su questo. Al termine di questa ampia e fruttuosa discussione su quello che si sarebbe potuto e dovuto fare, sorge il tema del quando, al che io faccio il mio secondo intervento molto bagnaiano, che si articola su questo. Chiederò parola, signor Presidente, buongiorno. Allora, signor Presidente, io vorrei parlare del mio argomento preferito, perché cosa si prefigurava? Si prefigurava settimane e settimane di lavoro a fare tutto quello che c'è da fare su un provvedimento così complesso. Signor Presidente, le parlerò del mio argomento preferito, cioè me stesso. Io durante il periodo lavorativo abito a 15 minuti dal Senato e in vacanza abito a 65 minuti dal Senato, per cui per me possiamo lavorare anche a Ferragosto. Grazie, signor Presidente, e mi tolgo il microfono. Naturalmente c'è stata l'immediata adesione del collega che viene da Trento e di quello che viene dalla Sardegna, ovviamente, che hanno capito diciamo, il senso e il non senso di eh, diciamo, eh, percorrere le strade che si stavano sì, abbastanza un, un certo gelo, sì. siamo passati da 26 a 25 gradi. Che cosa volete che vi dica? Mentre ehm, alcuni di voi si spaccano la schiena, mentre altri cercano di, di, di, di, di, di, spero almeno auspico, che possiate riposarvi un po', mentre insomma qui eh, si lavora in questo modo. Nella Costituzione secondo me non c'è scritto che funziona così. Comunque, il mio collegio siete voi, per cui io riesco sia a stare qui a fare delle cose che forse secondo la Costituzione in questo periodo non dovrei fare, sia a intrattenermi con voi. A questo proposito mi avrei voluto parlare di un altro argomento, che è la disciplina di partito, ma non lo faccio oggi, perché il mio tempo è probabilmente esaurito, ma vi parlo di dove possiamo vederci. Dunque noi possiamo vederci in Abruzzo eh, domani all'Aquila per caso perché vado a un convegno al Palazzo dell'emiciclo la mattina poi gironzolo un po' per la città eh, se mi incontrate potete salutarmi, non mordo però poi scappo e invece eh, sarò dalle boh, 7-7.30 di eh, domani che è giovedì 28 ad Atri perché alle 21 nella piazza della cattedrale c'è una rassegna letteraria che si chiama Incontri d'autore dove io e il presidente della mia commissione il senatore Luciano D'Alfonso presentiamo il libro La variante di C di Gianfranco Rotondi di cui ieri vi ho dato qualche anticipazione e che probabilmente chiederò anche all'associazione Asimmetria di, di presentare. E questo vale per giovedì 28. Poi c'è un venerdì 29 che mi vede a Roma a lavorare, cercando di leggere carte perché, come vedete, leggere carte come. Si, sì, ve un'altra volta. Rassegnate. Leggere carte come l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia ti dà delle soddisfazioni la soddisfazione in questo caso è quella di essere certo che quando gli altri parlano del PNRR visto che non siamo in fascia protetta si sì, è pura poesia visto che non siamo in fascia protetta posso dirlo in francese non sanno un cazzo di quello che dicono mentre tu lo sai e quindi glielo puoi far notare piccola soddisfazione ma è soddisfazione venerdì si studia sabato si trotta sabato dalle 11 sarò di nuovo in provincia di Teramo, questa volta non a Atri ma a Castelli che è un eh, paesino, se non lo conoscete questa potrebbe essere un'occasione per conoscerlo che fa parte del circuito dei borghi più, più belli d'Italia in Abruzzo e Molise eh, molto famoso per la produzione di ceramiche una lunghissima tradizione secolare che è ancora praticata in quella, in quella città, molto pittoresco anche per dove è messo, perché è sostanzialmente sotto la parete veramente impressionante, la parete orientale del, del Monte Camicia, eh, in uno dei posti più, più belli della catena del Gran Sasso, e starò lì dalle 11 circa alle 17 perché c'è una manifestazione, legata appunto organizzata da questa associazione dei, dei, dei borghi più belli che di solito fanno delle cose molto interessanti dal punto di vista culturale fanno non so, laboratori conferenze spiegano insomma sto imparando tante cose che non sapevo dell'Abruzzo partecipando a questi eventi e quindi partecipo sempre volentieri e lì diciamo ci sto sei ore per cui diciamo, non, è, non è Manhattan per cui se, se, se capitate ci incontriamo Dopodiché, sempre sulla cultura, questa volta quella alta e non quella popolare, cambio di scenario, eh, alle 19 sono a Francavilla perché c'è un evento dedicato al pittore Michetti che è quello della tela sulla figlia di Iorio che vi ho fatto vedere qualche settimana fa su Twitter che è nella sala della provincia di Pescara e, e poi c'è anche una visita al, al museo Michetti eh, che, eh, che io non ho mai visto a Francavilla avendoci abitato quando insegnavo alla, alla, alla, alla D'Annunzio per, per, per tanti anni però naturalmente quando in un posto ci vivi tendi inesorabilmente a non apprezzarne e, e spesso anche a non conoscerne le, le, le bellezze quindi adesso che vengo sollecitato perché comunque dal territorio sono così gentili da invitare i parlamentari quando ci sono eventi di rilievo, invitarli, segnalarglieli, eh, io cerco di partecipare il più possibile e quindi sarò lì, poi probabilmente mi fermo a, a dormire a Francavilla e poi dopo eh, mi addentrerò nella provincia di Chieti, ancora non so dove, se faccio qualche cosa di particolare vi, vi, vi, vi, ve lo segnalo c'è un evento, credo a Crecchio che difficilmente tutti voi, visto che non tutti siete c'è qualcuno che sa dove è Crecchio? comunque anche chi non lo sa, sappia che vale la pena vederlo. quindi forse passerò anche da lì e poi me ne tornerò a Roma è Montesilvano, il gufi c'è ma è dal 30 settembre al 2 ottobre dal 30 settembre al 2 ottobre e posso anticiparvi che sarà aperto da un relatore di eccezione vediamo chi indovina chi offre di più speriamo sia una festa ah, sì, sarà una festa, perché no? sarà comunque una festa dipende da no non Barra Caracciolo no non Borghi Borghi interverrà io no Vespa no Frezza no anche se c'è Tremonti no e eh, ma voi siete un pochino Matteo no ma voi siete un pochino troppo Capezzone no Alberto no Salvini no siete... Rinaldi no Heimberger no Giacchè no anche se viene Ruggeri no Speranza no Rinaldi no Draghi non credo che accetterebbe, comunque sarebbe interessante un confronto, ma ovviamente la Kelton no, quest'anno non abbiamo ospiti stranieri, Borgonovo no, Maratin no, anche se sarebbe una buona idea invitarlo, secondo me, però insomma eh, diciamo abbiamo avuto dei dibattiti in comitato scientifico, no, no, siete fuori strada, perché siete troppo, no dai, Boltrin no, Boltrin è l'antichità, dai. No, no, no. <ride> dai, no, no, no, no, no, no, no, No, no, no, no, lui no, lui no, dai. Su. Cioè, Aless Alessia, Alessia, la Salmoni la, la, la invitiamo, sì, non è un politico e quindi, e quindi lo saprete quando sarà il momento. Cioè chi sarà a ah, Montesilvano il, eh, il 30 settembre siete troppo influenzati dalla mia attuale veste di politico, no? visto che avete perso un po' il contatto con lo spirito della community, per carità di Dio, non c'è nulla di male nell'essere un politico, non sono un grillino, ma nel per... no, la di de... cioè, peromanis, cioè, allora invitiamo Cottarelli, Zingales è già venuto, quindi, quindi sapete che noi avvicendiamo i, i, i relatori, insomma, tendiamo a non, a non esaurirli, quindi Zingales, Sperotti, Boldrin, Lippi, diciamo, tutta questa gente qua è già venuta il pedante è già venuto anche lui, quest'anno non verrà, eh, Canagiotis, no, no no no, ma no no, no, ve lo ma non, no non ve lo potete immaginare, ma, ma lo conoscete vi piacerà. Allora, ricapitolando, per chi c'è ci vediamo domani alle 9 ad Atri in piazza per parlare di eh, democrazia cristiana, che poi è uno dei tanti modi per dirci che alla fine si stava meglio quando si stava peggio. Adesso vi, vi lascio perché domattina alle 8.30 devo assicurarmi che non perdiamo tempo in quisquilie e, e, e, e ci dedichiamo a mettere in sicurezza il PNRR perché eh, ci sono quelli che ne parlano di PNRR e ci sono quelli che l'hanno letto, ci sono quelli che dicono di amarlo e vedono in esso l'unica salvezza dell'umanità e ci sono quelli che hanno visioni più sfumate ma hanno un senso di responsabilità che gli impone di portare a termine degli obiettivi anche se non sono gli obiettivi che hanno, che hanno desiderato, anche se sono obiettivi contro i quali hanno addirittura combattuto. E questo discorso qui mi porterebbe fatalmente a parlarvi della disciplina di partito ma non ve ne parlerò oggi perché il tempo è esaurito. Non ve ne parlerò domani perché domani sarò in piazza. Poi vi darò sui social l'indirizzo di dove potrete seguire l'evento se non vorrete venire ad Atri, che è una bellissima città. Ve ne parlerò probabilmente dopodomani, venerdì, nel giorno, diciamo, penitenziale, vi subirete un pistolotto sulla disciplina di partito. E intanto. Buonanotte.